Un saluto agli amici del web, in questo nuovo canale denominato Cebra si parlerà di calcio e non solo, a cominciare dalla partita di questa sera che propone un match da non perdere, Lazio contro Fiorentina, entrambe le squadre ambiscono a questo titolo e viste le formazioni iniziali sia Inzaghi che Pioli sicuramente ci faranno divertire. Proviamo a fare adesso un pronostico su questa partita. Diciamo un combo. Gol entrambe le squadre segnano, più over 2,5. Detto questo, cari amici del web, ci vediamo al prossimo video. Grazie e vi lascio con fieri di appartenere ad una razza diversa. No. And I'm